Con il tempo, questi movimenti sbagliati possono portare a patologie anche gravi. Ecco perché è nata l'ergonomia posturale, la disciplina che si serve di un metodo scientifico certificato per misurare le alterazioni della postura di una persona e intervenire per correggerle. Grazie al metodo biomeccanico-antropometrico-ergonomico sviluppato dal dottor Pacini, è possibile individuare le problematiche all'origine della postura scorretta e di porvi rimedio con l'utilizzo di strumenti specifici e trattamenti rieducativi. Il percorso di trattamento viene monitorato passo passo con misurazioni scientifiche che attestano i miglioramenti posturali e la scomparsa dei dolori. Molte problematiche mai risolte prima con i metodi tradizionali vengono approcciate con l'ergonomia posturale con risultati inaspettati. Lo confermano le centinaia di testimonianze raccolte in più di vent'anni. Se hai un dolore posturale cronico, richiedi subito una valutazione dall'ergonomo posturale più vicino a te.